Mi chiamo Trivellin e eh, io, in questo momento ho 89 anni, no, non lo il prossimo anno 89 anni ad aprile, io sono dal 1928 16 anni quando sono stato preso. E quindi non ho fatto il militare perché poi quando ho finita la prigionia è rientrato, sono stato conglobato nell'esercito italiano, non mi ha chiamato a fare il servizio militare, mi ha dato anche il grado di sergente maggiore. La cosa è questa, in sostanza. Nelle scuole, soprattutto dopo l'8 settembre del 1943, quando diciamo oramai eravamo stati vessati dalla, dalla guerra, perché avevamo capito che siamo stati buttati in un un'avventura per la quale non eravamo minimamente preparati e non avevamo neanche motivo di farla. Perché non c'è niente di più antistorico, me lo insegnava mio padre, che gli italiani facessero una guerra con le alpi alle spalle. Vabbè. La baruffa è sempre stata, con la faccia verso il nord. Quindi era tutto antistorico per gli italiani. E anche se non te ne parlavano mai, e a sabato bisognava andare a fare le esercitazioni, va della gioventù italiana dell'Italia, eccetera, la capacità critica del giovane esiste. E a poco a poco è cominciata una specie di rivolta interiore. Va bene. Quando poi quando l'Italia si è precipitosamente ritirata dalla guerra, lasciando in balia dell'avventura tutti i giovani che aveva chiamato le armi, eccetera, perché l'8 settembre la tragedia era vedere, io sono di Verona, la presenza di 16.000 militari inquadrati va bene, presi prigionieri da una compagnia delle SS. Ma perché? Perché non volevano più combattere, non avevano più niente, va bene. E poi non avevano motivo di combattere neanche contro i tedeschi. E dice, beh, state a casa sua, va bene, chi li disturba, faccia quello che voglio, ma non qua. Ecco, da lì è nato lo spirito, va bene. Che vedeva, i tedeschi non tanto dei nemici, degli invasori perché abusivamente difendono la loro terra massacrando la nostra, e la nostra avversità era maggiore verso invece chi li appoggiava. Ed da qui è sorto il movimento, il movimento partigiano. Non era un movimento che avesse delle precise idee, va bene. In parte era stato preso con un basso da partiti politici, facili da identificare, ma per altri scopi, va bene. In parte no, era proprio una rivolta. Una rivolta. Eh, naturalmente anch'io a 16 anni sono partecipato, va bene. Verona era una sede pericolosa per queste cose, perché era praticamente la sede della capitale della Repubblica Sociale, la Repubblica Fascista proprio. Noti che era un fascismo diventato velenoso quando avevamo visto che il 25 aprile, luglio dello stesso anno quando cadde il governo di Mussolini, che poi le so che cos'era gli italiani, che del fascismo non la volevano sapere, era una, una minoranza lo era, la maggioranza doveva portare il distintivo, se no neanche doveva portare il posto di lavoro, va bene. E questo era il coso. Naturalmente anche io sono entrato in un'organizzazione partigiana non avevamo grandi scopi lo posso anche dire, avevamo capito oramai che i tedeschi dovevano tornare a casa sua anche se non gli piaceva Vabbè. che si sarebbero ritirati che mi ritirati ne ritirassi, avevamo visto, distruggevano tutto per impedire l'avanzata delle, delle, delle forze anglo-americane perché nessun solo italiano è anglo-americano e il nostro progetto era cercare di salvare i ponti sull'Adi di città non avevamo grandi ambiz ambizioni di riuscire a, a salvare 7 se o otto ponti. Erano. Non è l'Adige di qua più grossa E Cioè ci voleva una preparazione, raccogliere armi che ce ne erano state abbandonate dappertutto dopo il crollo dell'8 settembre. Non certo armi di, di grande importanza, ma fucili, quelle lì. E avevamo avvo visto la necessità di prendere contatto con quelle organizzazioni partigiane che già operavano con atti di sabotaggio, eccetera. Allora noi giovani andavamo alla perfezione, avendo 16 anni, eccetera, per fare i servizi di staffetto tra la città e le zone di montagna. Questo però ha portato nel volgersi delle cose che i fascisti per combattere queste formazioni filavano dentro dei giovani invece che, pur essendo minoranza, avevano la testa dall'altra parte. e lì, va bene, ci hanno catturati per delazione proprio, va bene, con nome e coi Tutto un gruppo completo, non io solo, è tutto un gruppo completo. Ci hanno uno una volta, ma una volta ci siamo trovati tutti quanti. E la cosa che, vista adesso, posteriore Ah, Qualche cosa di disgustoso, che ci catturavano e ci consegnavano le stesse. Ossia non avevano neanche senso di responsabilità di fare quello che dovevano fare per la sua parte, no? Va bene. Ossia, dicevamo, noi li lucidano gli stivali, va bene. Termine molto. Ho fatto un breve un periodo, 7, 8, 9 giorni come nella sede del comando generale della SS interrogatorio, casi della vita che ogni tanto si riprende mi interroga ma lui non mi tocca neanche con un dito era un suo aiutante che mi dava le eccetera. felicemente per me ero stato l'ultimo a essere catturato del gruppo, l'ultimo perché loro mi cercavano a casa io non ero a casa la mia famiglia era affollata, va bene, prima Allora, per non sbagliare, catturarono mio padre, solita storia. Qui gli alto Tesini, qua, ne, ne hanno fatto anche loro una, una nera esperienza. Perché, qui, a Boisano c'erano un intero blocco di ladini e di alto Tesini: non uomini, donne e bambini ostaggi, perché gli uomini non si erano presentati nella Bergamilla. lì incontro il messaggio che mio padre, anche lui catturato, è vivo ed è in una cella poco distante da me ma non posso entrare. Poi mi trasferiscono in un antico forte ex-austriaco, ero una circondata da tutte le fortificazioni del quadrilatero ancora, conservate come monumento storico. Vedi? Ci trasferiscono là e da lì in genere era dove si partiva per la fucilazione, perché c'era tanto di manifesti che il possesso di armi, eccetera, era fucilazione immediata. Dopo la storia ha spiegato perché non venivamo fucilati. Per il periodo nella fortezza, una prigione opprimente, veramente ancora descrivibile. Che non era nata come prigione, ma come fortezza, bene mai utilizzata, perché il quadrilatero austriaco passò al Regno d'Italia senza combattere, perché in quella zona non, com non combatterono mai. Da lì fu spedito a Bolzano, qua, al Durkarts di Bolzano. Lì incontrai mio padre, prigioniero anche lui solo che io ero nel blocco minimo, era dei pericolosi, triangolo rosso, vestiti con le tutte bianche, eccetera. Lui era vestito con le tute bianche perché lavorava al reparto falegnami, essendo, era un bravo artigiano con un'azienda che andava, va bene. Ma su vede a parlare col capo della falegnameria, che era un prigioniero italiano, anche lui, va bene, si chiamava Palassini, io non mi ricordo. Quello andò a parlare con Marcello Hag. Io me lo ricordo ancora sto E mi tirarono fuori dai, dai dai prigionieri politici, però io la sera dovevo tornare a dormire là. E, e, e diventai l'aiutante di mio padre. E durante il periodo lì ho lasciato una sola opera di falegnameria. Abbiamo costruito il portone principale delle prigioni dell'aga del Zurcaggio. Poi un appello di una mattina chiamano i numeri e vengono fuori tausen tre viaggi ossessivi perché ti mettevano sui carri ferroviari delle ferrovie italiane che erano state fatte sempre in funzione degli eserciti, cavalli 8 uomini 40, gli anziani questa ditta la conoscono perché era scritto fuori sui carri ferroviari, cavalli 8 uomini 40, ma ci mettevano dentro i 70 invece. Quindi nei viaggi tutti stipati c'era un problema di carattere igienico, non ve lo lascio descrivere. Secondo, come potersi riposare a turno? Uno si accucciava e l'altro stava in piedi. Stava lì più che poteva finché l'altro cominciava a tirare a calci perché doveva. A questo è e farlo lui di mettersi in lato per riposare. Non si è andato niente per il viaggio, ma dal campo lasciavano partire con tutto quello che avevamo, vestiti avevamo anche qualcosa da mangiare, perché il Comitato di Liberazione di Bolzano, gli italiani, meriterebbe un monumento. Insieme con quelli della SOD però, perché facevano finta di non vedere. Perché mi ha mandato dentro un pacco di roba da mangiare e non sapevo da dove veniva. C'era il mio indirizzo, apparentemente sembrava che fosse entrato quelle poste. Va bene? No. Lì, guardi, hanno fatto veramente cose stupende. Aiutare i prigionieri e devo dire questo. C'era la complicità silenziosa di buona parte della popolazione di lingua tedesca, era una complicità silenziosa, si può mai capire. So. E Matthäus, arriviamo a Matthäus, è qualcosa difficile da descrivere. Sembrano quei film dell'orrore che fanno vedere adesso il cinema. Vabbè. Arriviamo dentro in grandi ci portano una garage, parte bassa del campo di Mataura. Il campo di Mataura tutti pensano che sia un campo di concentramento, no, è un penitenziario se uno lo vede, è, un, è forse l'unico che ha quelle caratteristiche, è costruito su una collina, bellissima per un albergo perché vedi il Danubio sotto, eccetera, eh, sopra una collina, ma è con potenti mura di granito, va bene, eccetera. Non c'era il reticolato fuori, era il eh, reticolato, era dentro, perché non c'è adesso era la grande mura, si mettono nudi, ci rasano, ci depilano letteralmente, ci fanno la lager strassa con la soia o mezzo alla testa, va bene. E su per la scala interna, c'è tuttora, entriamo nel campo, la parte posteriore vediamo la grande porta cinese. Io l'avevo battezzata mongolica quando l'ho vista, chissà perché io l'avevo Ma chi è stato? Finché ci guardiamo intorno vediamo venire avanti due carri spinti a mano da fantasmi vestiti a ridere che li spingevano e uno davanti che teniva il timone. Carico di cadaveri. Freddo perché ci avevano appena vestiti costretti. Giacchina che per me era carta ritorta, era, va bene, sporca perché era quella levata ai cadaveri che ci davano, va bene. Un senso quasi, o è un manicomio o io sto vivendo un film surreale, va bene, dicevo. mi dicevo, va bene. non riesco a capire cosa succede qua, va bene. Ci mandano al reparto della, eh, eh, come si dice, periodo per la protezione delle malattie. Porco, non mi fosse in termini. Allora, come blocco 21, che invece non aveva nessuna questione sanitaria, era il posto di destinazione. Perché il campo di Matause era il centro di una stesura di satelliti attorno, va bene, che arrivavano fino a Vienna, d'altra parte lì era Diciamo, il comando dell'amministrazione centrale di tutti i campi di prigionia politico, civile, chiamo come vuol dire esistenti in Austria faceva tutto capo a Mauthausen al comando del colonnello Franz Reis vabbè. ora diciamo che il campo di Borgiano ci aveva dato un'altra visione delle prigionie era una prigionia dove c'era rispetto umano io non posso dire che non mancasse. C'erano sì, due delinquenti, non tedeschi. Miscia e, e l'altro, io non mi ricordo il cognome dell'altro. Miscia era Seifer, mi Seifer. ricordo il cognome. Ma le guardie tedesche, o pseudo tedesche, perché uno di uno sapevo anche il cognome, Pescosta, va bene, che era di, di Villa Bassa. Era il rappresentante delle Fettrinelli Legnami da Borghese. E mio padre era un suo cliente, mio padre. Vabbè. Lui era lì, non perché fosse... De, perché nell'organizzazione delle SS i guardiani delle, dei campi di concentramento non erano delle SS combattenti, erano degli imboscati, degli cattivi, delinquenti, ma cercavano di non avere contatti diretti con i prigionieri. Quindi il pescosta, mio padre mi ha detto, perché lì ho incontrato mio padre, non avvicinare, lui farà finta di non conoscerti, ma, infatti, questo per scosta non hanno mai parlato con un prigioniero, mai. Poi si vedeva raramente perché camminava con una stampella, con una gamba sola. L'aveva persa in Russia. Va bene. Ma lì il rispetto umano c'era. Dio, c'erano le ristrettezze di una prigionia, va bene, niente da dire. Ma niente di inumano organizzato. C'erano le passie tollerate, questo è ecco, la parte grave della responsabilità e questi due eh, delle SS, ma erano degli ucraini eh, Dopo un periodo non lunghissimo, 30 giorni sono rimasto qua, non di più. E proprio anche stamattina finalmente era andato via il nuvolo, venendo qua ho visto la Rosengarten, là. perché il campo di concentramento era un posto stupendo, va bene. Il paesaggio con i forti qua del Venosta e che l'imboccatura è di qua proprio le Rosengarten, lava bene. Poi, per finiti gli orari di lavoro la sera, si conversava tra noi, non eravamo isolati, non dobbiamo poter conversare, eccetera. Quindi, arrivare là sembrava, non so, essere usciti dal mondo. E lì? Poi, cominciate le prestazioni. Pensate, mh, arrivi, ti spogliano e ti tolgono tutto, tutto, tutto, tutto, quelli proprio che avevano le chiali, lei, dico, gli occhiali, come lei, dale le là fusti dopo la pieni di occhiali, mica le mica mi mica le gli occhiali. Avevano le la le mica le mica le mica le mica le essere denti d'oro, perché mica quelli mica le mica le mica le mica le mica subito ti introducono nell'etica di Mattausen. Eravamo in forza e loro allora si mandano per due giorni a portare su le pietre della cava, per la grande scala. l'abbiamo fatto solo per due giorni. Ma noi altri eravamo ancora abbastanza in forza. Per noi non è stato un sacrificio. Ma ho capito, solo dopo 50 anni, che era solo una lezione etica del campo. Perché si faceva questa salita, era un desrivello di circa 60 metri, questi gradini, su fun, su fun, su fun, carico, va bene. E cosa ho scoperto poi dopo 50 anni? Che la cava veniva direttamente in uscita sulla strada dove poi il camion andava passandoli davanti. Quindi era proprio per darti una lezione. Dopo due giorni mi ha mandato a spaccare le la da foraggio a pezzi perché venivano poi sfogliati nella macchina, va bene perché c'era il pranzo di mezzogiorno, la scodella di grappe da foraggio bollite. Quelle belle gialle dei cavalli, va dolciastra, eccetera. Quello era il pranzo di mezzogiorno. Alla cena era invece qualcosa di più lussoso. L'esercito tedesco aveva delle pagnotte quadrate, che doveva essere di segala, in teoria, chissà, cosa c'era dentro, c'era di tutto. Era pesato un chilo e mezzo, penso, però mi ricordo che pesava. Una in dodici in tre parti, il eh? pezzettino è l'uno, e quella era la cena. Ma la parte più grave, ecco la quarantena era quel posto, era il blocco 21 dove ero io, erano due blocchi, era il 21 e il 22, i blocchi di quarantena. Durante il giorno non si doveva fare niente, doveva stare fuori l'aperto, vestiti di carta righe, va bene, fuori l'aperto, era già novembre, freddo, va bene, o ieri qua, devi tenersi. E poco a poco il gruppo, che viveva umanamente abbastanza saldo, io, uno, un gruppo Ebensee, un gruppo Melk, un gruppo. io sono stato mandato via forse molto prima di, di altri, perché solo di un gruppo sapevo dove erano andati a finire, quelli di Ebense e basta. E gli altri li ho saputo dopo la guerra. E sono stato destinato al Gusem 1. Il 1... Era un'espansione di Mauthausen, si andava a piedi, non era mica lontano, si andava a piedi. Perché a Guse in Munoz era il pianto industriale, faceva le fusoliere degli aeroplani della Messerschmitt e parte della meccanica della Steyr del machine pistol, altro ore 4. Pensate che Mauthausen era stato campo di concentramento dei prigionieri dell'esercito austriaco gara 15-18. E c'erano ancora alcune delle baracche. Dopo sono state eliminate, ci sono ancora le fondazioni. E tra i prigionieri, insieme, c'erano due persone anziane, anziane, di una certa età, di San Donato di Piave. Uno si chiamava Rizzo e uno Baron. Uno era un geometra e uno un colonnello di complemento dell'esercito italiano molti tutti e due là e mi ricordo uno sconsolatamente ha detto non abbiamo pagato la cambiale allora fa Dio si manda vuole riscossione sono morto e poi avevo una, un grande amico a cui mi aveva affidato mio padre ha disperato mio padre quando L'Epetit che era un grande industriale farmaceutico italiano anche se poi non era francese quello è morto, è sei, è morto il 4 di maggio nello stesso giorno che là sono andati dentro la serie americana, va bene, la prigionia, guardate, era un progressivo, va bene, sfruttamento della macchina umana dove era prevista una durata di 180-200 giorni, quindi non era necessario preoccuparsi di darle molto da mangiare perché i ricambi li avevano, Avendo loro questo flusso continuo di prigionieri da tutte le nazioni europee che avevano occupato, non si preoccupavano di farti durare. Quando proprio non stavi più in piedi, va bene, se cadevi a terra da solo, il servizio era fatto, eh, ti portavano al blocco 32, che era di assente al crematorio, in modo che fosse poi di comodo buttarlo dentro. Va bene. Se invece c'era un soprannumero, allora c'era la selezione e si camera i gas in gruppo. Va bene. La fame, signori, portata così avanti, ti rende poco a poco idiota, letteralmente. Ma io ho fatto poi delle analisi a posteriori quando sono tornato. C'è uno spirito di conservazione che non ha proprio niente, secondo me, di psicologico. Deve essere proprio una cosa materiale, carnale. Perché non, non ragionavamo molto, va bene la libertà di andarsene di qui e se va a lungo non ce la facevamo. Difatti. Chi non sapeva darsi una filosofia di cosa erano i primi che sparivano. Io avevo sempre un barlume di quel che passava attorno, vabbè, si lavorava 12 ore al giorno. La prima parte dei lavori la messa e me l'ho chiamato il lavoro da idiota perché non avendo qualifiche professionali particolari come studente, vabbè, dovevo raccogliere i ribattini che andavano per terra, perché si trovavano quei ribattini fusoliere, e sopra c'erano le classificazioni della qualità, dovevo riclassificarle passarle, e passarle, Successivamente finì con passare anche invece alla chiodatura. Nell'intervallo mi si incongelò un piede, perché ci stava la mattina alle 5, un'ora in Appleplatz, all'aperto, piovesse o deve cassare là, pronta, poi via. Pie in mezzo all'acqua gelata, se è congelato un piede. Non Io non ho mai protestato perché sapevo ormai, avevamo capito del pericolo, se tutti dovessero fare il lavoro, via, camera gas. Ma ha buttato fuori invece il sorvegliante dell'SS, quelli della conta. Io ho avuto la fortuna, sono andato a finire nelle, nelle, in una delle due baracche di infermeria che era perseguita da uno spagnolo, c'erano prigionieri spagnoli, parte catturati in Francia nel 1940 e una piccola parte sopravvissuta che era stati regalati da Franco alla legione Condor dell'Aviazione quando rimpatriarono della guerra del 1938 spagnolo. Voi avete mai studiato della guerra della Spagna? Sì, sul serio? <ride> Guardate che ha avuto un milione di morti in quella guerra civile in Gaza. Va bene. Ma è rimasto sempre un barlume, va bene? Quindi il spagnolo poi è venuto a dirmi un certo momento, ma ha curato lui, acqua giornata e fascia di cazzo. Però forse questi 15 giorni non fa niente, eccetera, era un po' rinforzato. Prima, eccetera. In due per Branda, dei camini italiani, no? Il primo che avevo in fianco era un albanese, è morto di notte e pian con una gamba sono riuscito a buttarlo fuori dal letto, cesto, no? il cadavere dovevo tenermelo lì fino alla mattina. Poi mi viene messo lì in fianco un russo. Un tenente d'artiglieria, mi ricordo il nome, Victor, va bene, e era di Zaporose nativo. Sono andato a cercare una volta, dopo tornato dove sto Zaporose in, Fran in, in Russia. Chissà poi che fine avrà fatto. Da In modo torno al lavoro e mi mettono alla chiodatura delle fusoliere. Loro dicono che non sapevano niente i tedeschi di questo, non è vero, perché in ogni capannone dove si lavorava c'era un tecnico della Messermitt doveva vedere se facevamo i lavori accettabili, però non poteva rivolgerci la parola, doveva parlare quando passava uno delle SS e le sue lagnanze e questo in certo senso ci proteggeva perché si guardava bene, perché sennò no erano botte da orbi, botte ne prendevamo lo stesso a ogni occasione e si portava a mangiare da casa, perché noi avevamo la nostra zuppa nel nome dell'igiene 10 gamelle per un gruppo di 50 e allora quando te le dava in fretta, se no quello dietro non mangiava perché quando era passato l'orario chi aveva mangiato, anche se ce n'era ancora non mangiava il giorno dopo perché bisognava tornare immediatamente al lavoro cioè, era tutto studiato perché in 180 giorni ci fosse il ricambio è successo che questo qua eravamo ormai primi di aprile. Scalta la sua roba, butta in terra un pezzo di giornale, assalto per prenderlo da tutti, perché i pezzi di giornale ci servivano per farsi le imbottiture antifreddo. Va bene, ma oramai era, era aprile, non era più freddo tanto. E lo piglio in mano, Ho studiato tedesco per due anni a scuola, leggo quella Wehrmacht ad Augsburg ha inflitto grandi disastri agli americani, respinti. Augsburg, di roma. Augsburg. E allora mi viene in mente una volta: sa, si viaggiava molto alla buona, che in Italia erano i viaggi low cost. Il papà metteva una carta geografica sulla tavola e ti spiegava. E tu viaggiavi da bambino a seguire i viaggi. E mi ricordo che avevo fatto le elementari. Vedo, sto secondo, Augsburg, dico, ma questo nome qua? Dico, non è italiano, Augsburg, Ma no, no, italiano, dice, il nome è tedesco, ma è una città che era stata dedicata, era dentro, dice, il confine, l'Imen, va bene? All'imperatore Augusto. E allora ho detto, ma... Io mi ricordavo e mi spiegavo, mi guarda che a sud del Reno, tra il confine della Francia e il Reno, e mi ricordo allora sono gli americani, sono già a Osburgo, sono salvi. Devo contare il tempo perché è durato un mese questa situazione. Sono venuti avanti a rotta di collo in direzione. L'esercito americano non ha puntato su Berlino, ha virato a destra e è venuto giù verso l'Austria. L'intento era di tappare i russi non le cose. E lì è cominciato a sfasciarsi, finalmente, quello che era l'organizzazione. Vabbè, bombardamenti su Linz non li potete immaginare perché c'erano degli impianti per la produzione di benzina sintetica, abbiamo dopo risalito, dove adesso c'hanno le acciaierie e bombardamenti a non finire, ma a un certo momento ho cominciato a, rivedere, a vedere arrivare gli aeroplani che facevano dei mitragliamenti sulle strade. In Italia avevamo già fatto l'esperienza di questo prima andare prigionieri allora dico vuol dire? che c'è l'esercito americano che sta venendo avanti perché quelli li pulivano le strade va bene. metà di aprile il crematorio cessa di funzionare perché non c'era più carbone e si formano cataste di cadaveri tutti i giorni perché mangiare era diventata una roba saltuaria se ce n'era però continuava lo stesso la plaza, l'alba, eccetera ma da mangiare più della rapa da foraggio una volta, dei piselli che hanno trovato, non so di che genere, che probabilmente servivano per andare a caccia da tanto che erano duri. Ma se puliti li puliti basta, arrangiati. E allora eravamo in attesa della fine, ma la moria si incrementò, perché non mangiavano. 23 aprile, grande sorpresa. 23 aprile. Sapete che mi ricordo la data? Perché era il mio compleanno. E entrano nel camion della Croce Rossa Svizzera, portano via tutti i prigionieri francesi e gli ebrei rimasti, ma gli ebrei rimasti a Matavano saranno stati 10 o 12, no 20 anche perché ai bambini. Mi portano via anche i miei aiutanti, che io chiamo aiutanti perché li avevano abbinati a me, bambini ungheresi, ebrei, più piccoli aveva 9 anni e più vecchio 12. Si sono salvati i poverini perché li hanno portati via. In Ungheria l'hanno strapassata malamente in marzo era stato, quando hanno avuto. Quello. Va bene, e li hanno tutti lì e li utilizzavano. E al primo di maggio la SS abbandona il campo e subentrano alla guardia ho letto dopo i pompieri anziani di Venezuela no? Volkssturm, se avevano fatto il Volkssturm, e io per il fatto che del tedesco e dopo l'ho messo in limbo, mi sono guardato bene di, di continuare a, a usarlo, però è rimasto qualcosa, perché quando in maggio sono andato su a Summa e all'improvviso avevo in mezzo lì dei tedeschi e mi sono messo a parlare, io non mi ricordavo più niente, eppure capivo quello che dicevano e gli rispondevo. E questi qua ci hanno trattato con un assoluto rispetto, va bene? Fino a parlare con noi altri, erano anziani, alcuni di questi avevano fatto la guerra del 15 e 18 sul fronte italiano, erano stati prigionieri degli italiani e loro sono rimasti lì perché dice, noi da prigionieri avevamo, mangiavamo molto di più di quando eravamo nell'esercito austriaco, dice, nel 18, perché ce ne avevate voi, ma ce lo davamo, dice, da mangiare. Ma il 5 maggio siamo all'appello, ancora ma non più all'alba. Gli austriaci lo facevano a mezzogiorno, quando c'era il tepore, vabbè, con tutta calma. Dovevano dare un rendiconto probabilmente, va bene. E quando uno era malato andava in infermeria, tanto il crematorio non funzionava più, quindi non c'era caso di... E le sempre più ampie di, di, di cadaveri. 5 maggio siamo all'appello, vediamo, spalancarsi il portone, adesso hanno fatto una villa del portone e entrano dei militari che camminano rasenti al muro di cinta a fucile spianato ma vestiti di verde erano una quindicina non di più ah, sono chi vive questi qua sparano non di sparano a noi e a un certo momento invece vediamo gli ultimi della fila dei neri e lì abbiamo capito che era finita ma sai cosa vuol dire l'idiozia? Non sapevamo cosa, né cosa dire né cosa fare. Lì, guardarci intorno. Allora lì hanno cercato, non c'era neanche uno di questi che parlava in italiano, la lingua inglese non era molto diffusa. Farsi capire di non uscire dal campo, perché ci sono mine intorno, potrebbero essere sparatori, eccetera, ma che a breve vi arriva il resto grosso, perché cos'era? Una pattuglia che veniva avanti, due H-truck e una zip con una mitragliatrice, basta. Ed erano convinti di essere entrati a Mauthausen, perché loro erano stati chiamati per andare a Mauthausen. Non sapevano che esisteva un campo che lo precedeva appena appena, Vabbè. E Siamo stati noi a spiegargli, no, per Mauthausen è andate su per la colina. <ride> Là i spagnoli però avevano già occupato il campo. Si erano organizzati gli spagnoli, si sono rivoltati, va bene, ma nessuno gli ha sparato contro niente perché c'erano degli austriaci, va bene, eccetera. Gli hanno tolto le armi. E, qua. e loro si, a, a Mazauri sono stati accolti dagli da spagnoli. E, ma, e lì è finita la prigionia. Tempo di tornare in Italia? Due mesi. Perché? ferrovie distrutte dai bombardamenti e mi ricordo quando un certo tempo avevamo protestato, perché... alcuni è tentato di andare via piedi, anche i spagnoli gli organizzati andar via piedi e noi quando sono andati fuori con la bandiera in testa della Spagna, non della Repubblicana, eh, credo di andare qui, qualcuno <ride> l'aveva proseguito ma altri no e la polizia militare americana andava in giro a raccoglierli e riportarli lì, vabbè, perché facevano pena poveretti. Dopo sono stati rimpatriati, ripatriati, hanno dovuto fermarsi in Francia a lungo, eh, perché non potevano tornare in Spagna. L hanno portati in Francia, va bene. Noi siamo rientrati, siamo arrivati a Verona il giorno di San Pietro e Paolo, Il 29 giugno. E quando abbiamo protestato ci è dato una spiegazione. Casi della vita ci dà la spiegazione al comandante che aveva la responsabilità per Gusel Mauthausen eccetera di cognome Bertini e parlava qualche parola di italiano, era il capitano, noi non lo sapevamo neanche vabbè. Che dice in Germania in questo momento ci saranno 30 milioni di prigionieri da rimpatriare, tra russi, francesi, c'erano ancora i francesi del, del, del 40. Eh. I mezzi di trasporto sono quelli che sono. I viaggi sono avventurosi, si parte e non si sa quando si arriva. Noi abbiamo avuto un po' di rispetto di non fare a voi questo scherzo, dice, perché non siete in grado di fare un viaggio avventuroso. Difatti c'è durato in tutto anche con incidenze di viaggio, di ferrovia, in auto, se lo trattavano con filo per strada, c'è stati due giorni di seminari, per Vabbè, però avevamo la scorta americana che chiamava, cioè non è venuto nessuno, ma allora eravamo tanto contenti lo stesso. E è arrivati in treno poi a Innsbruck. A Innsbruck ci hanno consegnato l'esercito italiano. C'era una compagnia dell'infanteria della Brigata Montezegno messa nel vecchio aeroporto di Innsbruck per ricevere lei tutti quelli che doveva rimpatriare per l'Italia. si siamo arrivati ormai che era notte in quel campo. lì, Non c'era niente da mandare dormiva, nessuno, nessuno tanto il cancello aperto dentro la te dentro, vado in cerca perché tutti quanti avevamo fame ormai erano eh, giorni che eravamo in viaggio, avevamo esaurito le scorte che c'erano andate, sento odore di, di minestrone, vabbè in una baracca e le pentole più impon stavano lavando, mi dicevo vabbè, vabbè, vabbè. E allora vi spiego questo perché sono cose che erano sempre del rocambulesco, vabbè. E c è, c è, c è, Tanti prigionieri arrivati adesso qua devono andare a non sapevo neanche che cosa fosse Matauro queste cose. Se avete qualcosa daci, no non abbiamo niente, peccato perché dico tante sigarette qua americane che non so cosa farne. Prum! Faccia vedere che cos'ha. Avevo un zainetto completo, sai quelli che aveva la fanteria austriaca col pelo di cavallo dietro, pieno di sigarette, perché? Gli americani ci davano a me 32 sigarette al giorno. Io fumavo. E le mettevo via perché avevo imparato da prigioniero cosa voleva dire. Va bene? C'era, l'SS faceva le provocazioni, avvicinavano poco i, i prigionieri, ma quando potevano ridere, passavano vicino per colo fumando, poi pom, buttavano la mezza sigaretta. Allora i fumatori accaniti non resistono, pom, tutti addosso per pigliarla. Chi lo pigliava generalmente non fumava, era denaro. I russi erano i specialisti, scolgo prodai, zapola, vino, cigarro, vabbè, vendevano il pane per fumare. Allora dico, ho capito, qua se sono fumatori, il giorno che hanno le sigarette le usano per denaro. Quante me ne dai? Te rodo tutta, ci ho detto, se ci dai da mangiare, va bene, tanto non so che cosa fare, volevo dire, ma le avevo conservate tutte, va bene. Siamo mangiati lì, il collega Avete, poi abbiamo dormito davanti, era cosa, perché era notte, ma all'alba c'era ancora scuro, con gli altoparlanti. Il gruppo arrivato da Matao, si porti subito al cancello, il numero, che cancello, il numero, il cancello, e ce n'erano solo. E c'era il treno, c'è il treno che va in Isbru. Isbru, Bolzano funzionava, solo per questo lì. E siamo arrivati a Bolzano a mezzogiorno, perché andava piano nel percorso. A Bolzano è stato un arrivo che... Ancora adesso, mi comando, ci aspettavano le donne con la roba da mangiare. perché il ferroviario arriva in un telefonato, c'è un gruppo di, di disgraziati, eravamo dei disgraziati proprio non capivano niente. E siamo venuti a sette querce, ci hanno portato, lì c'era stato un ospedale in costruzione, credo. E lì era il posto di smistamento, no, era tutto improvvisato diretto dal Comitato di Liberazione qua di, di Bolzano, era difficile arrivare a Verona perché l'evacuazione, eh, la linea ferroviaria da Verona a eh, qua era in costruzione, era stata distrutta completamente. C'erano delle aziende che dovevano le l'attività, che andavano a cercare i loro operai che sapevano che erano prigionieri in Germania e mandavano camion, quello che c'era. Ma io non ho trovato nessuno che andava a Roma, stavano tutti a Milano, Torino, eccetera. E ho trovato un pullman dei frati del lago di Garda di Peschiera che cercava i suoi di Peschiera. e chiede, no, frati, nel nome di Dio tu non sei di Peschiera, non sai. Poi vedo un camion della Negroni in Salumi. E io, questi vanno giù per Modena, Cremona, devono passare. Vanno, sì, ma sono pieno, non posso caricarlo. Stava già caricando. Allora io comincio a litigare. Il campo era tenuto come, eh, come diciamo, presidio da partigiani armati. Vado da uno, gli eh, eh, spiego... E come andiamo dall'autista, vado, devi imbarcare... questo, Non posso qua là. Lo imbarchi, sì o no? No. Va bene, state qua. Si siede lì con il mitra, con le ginocchia, parti qua, non lo imbarcato. Va bene. Allora mi imbarcava sempre di stare sul cassone perché quello ti ho chiesto, non è prima classe. Ci ho detto, ho detto Pensi che là nel muro avevo trovato anche il cartello della de mia famiglia che mi cercava, l'ho strappato, ho portato via, va bene, ho via. E dopo sono stati contenti perché siamo partiti che c'era già quasi buio. Arrivati ad Ala, c'era uno sbarramento sulla strada, quel cavalletto. Con una deviazione, questa qua non sa più dove andare, dico tu vai lungo la freccia. Il problema è solo se c'è ponte o no sull'Adige. Ma se è messo la freccia, dico ci sarà. Infatti, c'era una passarella di ferro. Dico. Ma dice che la strada lei non la conosco, la conosco io. Dico perché l'ho fatta in bicicletta tante volte che non hai l'idea. Allora fa, dice mettiti dietro, batti se sbagli, cosa sbagliare? Dico se sbagli andiamo oh, su per monti o in Adige, uno dei due, dico è la strada romana adesso è diventata una strada bellissima. Allora era una roba. Ti porto fino a Verona, ho detto. Bene, adesso per farla breve, mi fatto, faccio mettere giù in città perché dove avete spiegato come doveva raggiungere la strada per andare a Cremona, perché di solito loro venivano e lo andavano a un centro di smistamento che era in città, che dove li rifornivano di nafta tutto. No, lui disse, voglio tirare dritto, spiego come devo fare, gli spiego. Uno dei punti di riferimento è facile, era la stazione ferroviaria di Verona, una porta nuova che doveva passarci davanti, e io le la descrivo perché era bella, monumentale, e dopo lui torna indietro perché non la trova. Io mi avventuro invece a piedi, io va bene per la città passando l'unica passarea che aveva già passato, mi sono fatto messa di lui, essendo qua, dico, perché? Ma sei qua? Senti, sì, guarda, io devo andare dove c'era l'attività di lavoro di mio padre, perché avevamo fatto, per i bombardamenti, convenuto che mettiamo stiamo scritto col colore sul cancello d'entrata di dove si trova la famiglia. Io vado là ma non c'era più il cancello. Spassato via delle bombe, il laboratorio è rimasto intatto. Allora... Devo tornare indietro, torno indietro dal punto dove sono arrivato. Non trovo mio padre che mi sta cercando, perché tutte le sere lui era, era arrivato a casa il 2 aprile, è stato il secondo prigioniero che gli è andato all'Ausweiss per tornarsene. E' il comitato di Bolzano che aveva già preparato tutto per portarli a Verona perché sennò ancora si andavano loro. E lui è andato a casa, quindi ancora con i tedeschi che occupavano la città. Vabbè. E lui quando è andato là, ha visto questo camion, ci portavano tutti, ci avevano notizie, parenti, e gli ha detto, sì, diceva non sapevo niente, ci sono tornati indietro perché non abbiamo trovato la strada, ci ha spiegato male, ci ha detto che è davanti alla stazione, ma chi vi l'ha spiegato? Era un giovanetto fa, mi detto, ma cosa vi ha spiegato della stazione? Che era bella, sì, per forza, è più pensi, è, spiegato, è spiegato così, mica sapevo io che era stata spianata, e allora lui si avvia sulla strada che subito presumibilmente io avrei fatto per tornare a casa, perché doveva passare per quella passerella, non c'era altro. E' il contratto di notte, sotto l'unico lampione di una via. Perché non ci hanno fucilato? Perché lì l'architetto, ingegnere Sper, gli occorreva la mano d'opera. E ha detto che erano passi fucilare la gente quando erano senza manodopera. Se fossi stato catturato un mese prima mi fucilavano e basta. Non d'altro a da raccontare in giro. <ride> grazie mille. Tanti grazie, grazie. Ma l'hanno già scritto su un libro? Sì che ha un titolo come passeri sperduti sì. perché diversamente sì. dagli altri libri che hanno scritto molti di memoria dove si sentono tutti eroi io ho descritto la miseria che ve l'ho descritto adesso non l'ho mica scritto io eh. è stato il mio intervistatore che l'ha scritto e io non sapevo che mi stava intervistando stavo raccontando come a voi, ma lui non c'avevano macchine